Ciao a tutti! Questo mese di febbraio, per le belle scoperte del mese, una scoperta che ho trovato all'esse lunga. Volete vedere di cosa si tratta? Il pane nero! Eccolo qua! il pane nero è una confezione di 2 kg quindi sono due porzioni mezzo chilo mezzo chilo se volete o anche tutto eh, contiene due bustine di lievito secco attivo è molino spadoni e non so negli altri supermercati se ci sia ma tro l'ho trovato all'esse lunga questo è un video collaborazione con le Cindy Girls, il link è come sempre qua sotto nell'info box, ma andiamo a vedere come si prepara. Forza, andiamo, fatevi sulle maniche, allacciatevi il grembiule e si parte. Ecco, io ho usato mezzo chilo di farina, metà dose, quindi mezzo chilo di farina, il lievito che era dentro a, alla busta, versiamo il lievito, versiamo anche due cucchiai d'olio d'oliva extravergine, due cucchiai di olio evo, versiamo i 280 g di acqua, acqua tiepida, si impasta usiamo anche le mani allora perché non appiccichi uso ancora un po di farina bianca almeno non mi si appiccica tra le mani se lo fate con robot da cucina col gancio ci mettete poco se invece lo fate a mano come me ci va almeno 10 minuti di impasto e eh, ho rotto il robot ragazze quindi mi devo aggiustare con le mani comunque viene buono lo stesso ci metto solo un po di più di tempo deve venire una, una pasta di questa consistenza, bella liscia, una palla bella liscia quando abbiamo fatto questo lo rimetto nel suo contenitore dove era prima tac e ci metto un panno lo lascio riposare per un quarto d'ora vicino al calorifero se rimane al freddo non lievita, quindi vicino al calorifero spolverizzo ancora con un po' di farina perché non appiccichi Dopodiché prendo un stampo da plum cake e metto l'impasto dentro Lo sistemo nello stampo così Adesso lo metto in forno ancora per 3 ore a lievitare Sempre con il panno Lascio il panno sopra 3 ore ancora in forno poi lo andiamo a cuocere eh, a forno caldo a 200 gradi non ventilato sul piano inferiore per circa 25 minuti facendo attenzione che la crosta non ammorbidisca, non annerisca scusate